Vedete questo brufolo che questa C ha sulla testa Peraltro muove pure la mascella in modo molto strano Praticamente sto per fare un, uno scherzetto a Brilla Flea E inizierei con una cosa di leggera Allora Brillaflea, prima di tutto diciamolo è un mio amico Vedete chiaramente lui si spaventa Però adesso io gli chiuderò la porta dietro OMG Dunis ci sta la C nel mondo E io ho scritto ma cosa stai dicendo Psicofagotto delle balle Veramente assurdo questo psicofagotto Vedete lui si sta cagando addosso raga Ma perché giustamente la C di Alphabet Lord Fa cagare a... Cioè fa paura a tutti quanti Soprattutto con un brufolo enorme in testa Cioè eh, vorrei ben vedere se a voi non farebbe paura Scusatemi eh P Però lui sembra ignaro di tutto Cioè si sta arredando la sua casetta si mi sta spaccando i timpani Con sto cavolo di coso Assurdo Sono diventato invisibile Ora tecnicamente se io entro Tecnicamente lui dov non dovrebbe vedermi prima di tutto E si sta facendo la sua bella libreria E eh, con dei tappeti a caso Non so perché Però se io gli spezzo eh, oh, no, oh no no no no no no no E lui adesso dice Dov'è la C? Cioè vedete dice Dov'è questa C? Però Aspetta Raga sto, sto facendo Sto facendo male Aspetta ma cosa fai? <ride> ok, ok, ok, tranquilli, eh Oh, olè, vedete, adesso lo sto imprigionando Vai, vai, vai <ride> Brutto Ah, e Dunis, ci sta la C Ma brutto fagotto che mi prende per il sedere Adesso lui, lui si arrabbierà Perché giustamente se io lo chiamo fagotto Senza che io lo ascolto Perché giustamente la C nel mondo può generare un attimo di paura Però effettivamente questa parte sopra Che cosa ci vuole fare qua? O oh, ci sta eh, RC quello stupido Raga ma io sto sentendo No no no no no perché? No raga aspetta è impazzito è, è, è fuori di testa Perché ha fatto così? Perché ha fatto così? Ma perché ha fatto Raga ma io mi chiedo Ma l'ha fatto apposta secondo Dove sei? Milk mi prendo la milk e gli spunta proprio sopra Vai milk milk dammi il latte dammi il latte oh! Perfetto Adesso appena uscirà sopra Lui praticamente Aiuto sono in trappola ma cosa non Allora vabbè e mi spiace per lui che sia in trappola Però io Ciao <ride> Si sta cagando addosso poverino Vorrei proprio sentire quello che dice Raga, secondo me lui sta cercando di fare una sorta di rituale per scacciare la C E in questo momento, peraltro, si palesa davanti a lui Quindi, ehm... Um, uh, oddio, aiuta. Allora, mi devo nascondere Devo spozionarmi Ok, perfetto Bene Vedete, sta facendo... Sta cercando di, di spawnare Dio. Raga! Ma cosa... Allora, non è giusto, secondo me Perché ha usato, tipo, dei programmi strani per trasformarsi, vero? Come si permette di, di trasformarsi in un in pollo? È chiaramente un pollo questo. Che caspita sta facendo? Poi perché si sta comportando in questo modo? Non è normale, è impazzito. Cioè, raga, non spaventate mai le persone perché possono fare delle cose veramente che non vi aspettavate. Raga, sta minacciando la C, è impazzito completamente, niente. Cioè, secondo me cioè ha proprio paura di Alphabet Lore comunque. Oh mio Dio, si è trasformato in un Supercharge Weaver, Birch. Iscrivetevi, mi raccomando.